Che differenza c'è tra la democrazia nata, nell'antica Grecia e quella attuale? La differenza sta nel fatto che mentre nell'antica Grecia abbiamo una democrazia diretta, tutti i cittadini si ritrovavano nella gora, nella piazza, e decidevano insieme, prendevano le loro decisioni e votavano le leggi. Adesso nelle democrazie odierne non c'è una piazza sufficientemente grande per contenere tutti i cittadini. I cittadini scelgono i loro rappresentanti che decidono, votano le leggi e esprimono un governo. La differenza fra la democrazia dell'antica Grecia e la democrazia attuale sta nel fatto che gli antichi greci avevano una democrazia diretta. La democrazia attuale è una democrazia rappresentativa: ognuno di noi, quando esprime il suo voto, decide i suoi rappresentanti che votano le leggi e esprimono le linee di governo.